Il secondo cd è un live dell'unico concerto che IRM hanno tenuto tra il 1992 e il 1993, come raccolta fondi per Greenpeace.